Benvenuti su Chem Nerd. Ho deciso di aprire questo canale per portare avanti un nuovo format che ho chiamato Memando la Chimica dove cercherò di spiegare la chimica in maniera basilare utilizzando i meme. Ma bando alle ciance ed andiamo ad iniziare con il primo argomento, l'atomo! Già nell'antichità i filosofi greci avevano teorizzato l'esistenza dell'atomo. Democrito, circa nel 400 a.C., Disse che se andiamo a suddividere la materia tante e tante volte fino all'infinito, arriveremo ad un punto in cui non sarà più possibile andare oltre. Quello è l'atomo, la parte più piccola ed indivisibile della materia. Poi, un certo signor Dalton individuò dei rapporti tra masse degli atomi con schemi di regolarità. Quindi nel 1807 sviluppò quattro punti per definire la sua ipotesi atomica. Primo punto. Gli atomi di uno stesso elemento sono identici. Secondo punto. Elementi differenti hanno masse differenti. Terzo punto. Un composto è una combinazione di atomi diversi. Quarto ed ultimo punto. In una reazione gli atomi non si creano o distruggono, ma scambiano partner. Dalton immaginava gli atomi come minuscole biglie indivisibili. Ma oggi sappiamo che hanno una struttura interna fatta di particelle subatomiche, i protoni, i neutroni e gli elettroni. Successivamente alla scoperta di queste particelle sono stati sviluppati dei modelli atomici. Il signor Thomson fu il primo a sviluppare un modello atomico. Salve signor Thomson! Mi sa che questo vuole parlare con lei. Mm. Infatti, nel 1904, presentò il suo cosiddetto modello a panettone, secondo cui l'atomo è formato da materiale geliforme positivo con elettroni sospesi casualmente in esso. Per confermare questa teoria, un certo signor Rutherford mise a punto un esperimento. Bombardò con particelle alfa una lamina d'oro. Se gli atomi fossero stati effettivamente composti da una gelatina positiva, le particelle avrebbero attraversato la lamina deviando di tanto in tanto. Invece, i risultati dell'esperimento stupirono Rutherford. Le particelle alfa attraversavano quasi tutta la lamina senza deviazioni. Solo una su 20.000 deviava di oltre 90 gradi, mentre alcune venivano addirittura respinte nella direzione opposta. Questo spinse Rutherford a teorizzare il modello atomico nucleare planetario che prevedeva i protoni nel nucleo e gli elettroni che giravano intorno al nucleo, con il nucleo che è circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo, praticamente come se mettessimo un moscerino in un campo da baseball. Successivamente, con la scoperta del neutrone, questo modello venne modificato con l'aggiunta dei neutroni al nucleo. Infine, nel 1913. Questo bel signore pacioccone, di nome Niels Bohr, teorizzò il modello atomico che ancora oggi riteniamo il più plausibile. Certo, con le dovute correzioni. Quindi il modello atomico di Bohr prevedeva un nucleo composto di neutroni e protoni intorno a cui potessero girare gli elettroni ma solo su orbite predeterminate. Da ulteriori studi si definì che la massa dell'atomo è concentrata quasi tutta nel nucleo, in quanto le masse di protoni e neutroni, che tra di loro sono molto simili, sono circa 1800 volte superiori a quella degli elettroni, che quindi può essere considerata trascurabile. Ogni atomo è identificato dal numero atomico, che è il numero dei protoni. Questo viene indicato con la lettera Z. Gli atomi che hanno lo stesso numero atomico appartengono allo stesso elemento, Inoltre, ogni atomo ha un numero di massa che corrisponde alla somma dei protoni e dei neutroni. Questo invece viene indicato con la lettera A. Gli elementi vengono rappresentati con la loro lettera identificativa e con il numero atomico in basso a sinistra ed il numero di massa in alto a sinistra. Questo può essere diverso per atomi dello stesso elemento in quanto può variare il numero di neutroni. In questo caso parliamo di isotopi di un elemento, ad esempio l'uranio ha numero atomico 92 e si presenta con tre isotopi con numeri di massa rispettivamente, 234, 235 e 238. E con questo siamo arrivati alla fine, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video di Memando la Chimica.